Premier League, le due partite della domenica, il Burnley ospita il Palace, nel Castle a Svansea. Quarta giornata in campo per la Premier League. Dopo tutte le big, a segno nel sabato, eccezion fatta per lo United inchiodato dallo Stoke sul 2-2 e per il Liverpool demolito dal City di Guardiola. Tocca a blasoni minori allietare il Sunday britannico, ma lo spettacolo è comunque garantito. Alle 14.30 italiane sarà il tour more di Burleigh a riempirsi. I padroni di casa sono alla ricerca di una stagione di conferma dopo l'ottimo piazzamento della scorsa annata, e 4 punti in tre partite, con la clamorosa vittoria in casa del Chelsea all'esordio, sembrano aver fatto iniziare il cammino col piede giusto. Per Sandy che è possibile un 4-4-2 con che Se VO di punta, mentre Brady e Godmundson dovrebbero calcare le fasce. Di fronte ci sarà un Crystal Palace in piena crisi, l'arrivo di Frank De Boer avrebbe dovuto portare spettacolo e spessore internazionale, ed invece ha portato solo confusione. La panchina dell'olandese è già traballa, con sei gol incassati e nessuno segnato nelle prime tre gare di campionato. La trasferta potrebbe essere già decisiva. Difficile tenere fuori due pezzi pregiati come Bentec e Tom Sand. Alle 17.00 toccherà invece allo Svansea, che sembrerebbe aver assorbito bene l'addio del condottiero Sigurdsson, a Casatosi Tosi all'Everton. Paul Clemente ha potuto consolarsi con il ritorno di Ed Boni, ma soprattutto con l'arrivo in prestito, onerosissimo, di Renato Sanchez dal Bayern Monaco. Proprio il portoghese è destinato ad essere il perno di tre quarti del 4-3-1-2. Ad affrontare gli Svans ci sarà Rafa Benitez con il suo Nevcastle, che fino ad ora ha tutt'altro che sfigurato nella massima serie. Dopo le due sconfitte combattute contro Tottenham e Huddersfield, il 3-0 al West Ham ha dato fiducia all'ambiente, che crede fermamente alla salvezza. Attacco verosimilmente formato dal solo José Lu, a collaborare con la rapidità di Jose Perez e Christian Hatzou.